bentornati avventurieri di vaniglia io sono Marco, lui è Alessandro, questo è Dark Souls 3 basta e quello laggiù è il mio pc che ieri ha preso acqua mamma mia è stata una settimana e un giorno lunghissimo siamo qui sulla strada dei sacrifici per continuare al cannone in questo episodio perché tutte le cosette che avevamo lasciato in sospeso durante l'episodio scorso al santuario di sto cazzo e le abbiamo chiuse e completate. Bene, eh? mi fa piacere. Perfetto. Allora, tra l'altro non, mm, non abbiamo letto il set della Guardiana del Fuoco durante l'ultima live che abbiamo trovato mm, dopo numerose cadute, quindi è una cosa che faremo subito. Le guardiane del Fuoco furono private della luce, sì che potessero fungere da ricettacoli per le anime. Solo chi ama l'oscurità strisciante è degno di indossare gli abiti di una guardiana. E qua abbiamo già un importante collegamento di lore con uh, uh, Irene, come si chiama, la guardiana quella cieca, che, oh mio Dio, striscia, non li sento gli insetti, non gli piaceva tanto l'oscurità. E infatti non è riuscita a diventare una guardiana. Visto? Bene, quindi? Basta. E qui abbiamo una vecchia conoscenza con un rasoio gigante in mano, che proveremo a evitare eh, di farle baffare. Ma è un rasoio gigante o è una stasa da muratore? <ride> no, è un rasoio eh, ecco gigante. Qua. Sì, ed è anche molto semplice batterla, è quella che una volta era Mildred. Ci droppa la sua mannaia, andiamo a leggerla, e anche con questa ci permetterà di fare un collegamento di loro con l'area precedente e quella successiva. Quante cose? Troppe cose. Manaia della lamp... Quando ancora viveva nell'insediamento dei non morti, la donna imparò ad apprezzare il sapore della carne umana. Perché nell'insediamento dei non morti si preparavano i non morti per essere portati fino alla cattedrale della profondità dove risiedeva Oldrich. Mm. Mannaia, cose da brigante e le armi da brigante. Vediamo se troviamo della lor nascosta. Uh, no, poi uh, no, e poi uh, in terre lontane i non morti venivano banditi per mandare un messaggio alla popolazione. E quando il messaggio non fu recepito, toccò ai vivi essere banditi nella stessa maniera. Ok. Ogni tanto mi pixelizza. Oh. Eh, infatti te l'ho detto anche prima, vero? E tu mi hai detto. Ma secondo me sei tu, sai. Sei, <ride> eh, vedi. Eh sì, chiaro. Questi fanno solo un sacco di casino. Facciamo fanno così, solo un sacco di casino. Vediamo se così riesco. Vediamo. Mm, qualità. Eh, boh, eh, provo. Vediamo se così qualità. riesco, lo dicono solo i perdenti. Sì, sì, sì. Non so se l'hai notato, ma eh, oggi ho, no, ho avuto una bella giornata. <ride> sei del tuo solito cordiale umore? Sì, sì. No, oggi più del solito, perché comunque. Ah, anche ho di più, 4, fantastico. 24 ore di giramento di coglioni da smaltire. <ride> Quante ore ti ci vogliono? Altre tante, o sei un pochino penso più. penso che per rapido. domani sera starò bene. Bene, allora domani sera live. Quindi, anche perché eh... è venerdì domani, quindi. Ah, giusto, di venerdì si sta bene, a prescindere. Ma intanto noi scendiamo in questo anfiteatro, che non è un anfiteatro ma poco importa, per incontrare due nuovi NPC che saranno molto, molto importanti per la nostra run. Partiamo da lui. E ci e... dà il patto delle sentinelle blu. Sì, io sparisco un attimo dalla cam che guardo che il problema non sia la mia wifi. fi eh. vado un attimo in cantina a controllare. Prego, prego, io intanto guarderò in camera, vediamo. Però io vi sento, eh. vi sento bene, sono un po' scomodo, sì. ma vi sento. Secondo me si sta tirando una riga di coca, Alessandro, sì, direttamente sì. sul case. Diretta... Sì. No, vado direttamente di, di Dixan. Io invece continuerò a parlare dell'altro patto che abbiamo recuperato vicino alla Estus, cosa che potrebbe far pensare, ma non pensate troppo forte, perché se pensate troppo forte nella Dark Souls series eh, andate completamente fuori strada. Eh, abbiamo trovato il simbolo dei guerrieri del sole che a quanto pare... È un antico talismano decorato con un simbolo sacro, indossato dai Guerrieri del Sole. Gli iridescenti Guerrieri del Sole lasciano i propri segni di evocazione per aiutare chi più ne ha bisogno, è infatti il loro dovere accompagnare chi li evoca fino alla vittoria. E scambiando alcuni oggetti con il corvo di questo Souls, impareremo molto di più su eh, quello che è rimasto fondamentalmente l'eredità di Soler nei cicli. Ma ora... Wow! Oltre a ma prima, adesso anche ma ora. Parliamo con quello che sembra essere Oscar di Astora, ma nulla è più distante dalla realtà. Oh, hello! Nice to meet you! Sono Henry di Astora. Visto? Oscar e Henry. Lui è Horace, amico e compagno di viaggi. Vai anche tu alla ricerca dei signori di Tizzoni? Ecco la loro missione abbiamo camminato a lungo sulla strada dei sacrifici più avanti trovi il bosco dei crocifissi mm. 5 stelle su TripAdvisor <ride> oltre di là c'è il forte di Farron <ride> casa della legione di non morti E più là la cattedrale della profondità alla dimora del tristo Aldrich. non so mai come pronunciarlo ma sai siamo che siamo entrambi in ricerca sì. no scusami scusami finiamo che la, la, il dialogo è che stavo pensando a un'altra cosa sì che le fiamme ti indichino la via. Indizio di gameplay che già qualcuno ci aveva dato. Parla pure. Sto parlando con te. Ah, scusami. <ride> <ride> no, stavo guardando che con quella maglietta nera, se fosse un lupetto, sembreresti anche uno di quelli un po', sai, quei borghesini un po' artisti, <ride> che vogliono fare gli streamer. Io sono tornato pixelato e niente, cioè, non ci posso fare niente. Mm. Beh, è il bello della diretta. Ah, Ok, non se l'è presa. No, no, <ride> ma non pensare male. È un cavaliere retto e gentile, ottimo retto, tuo compagno per il viaggio periglioso. Perianale, perfetto. Senza il suo aiuto avrei rinunciato a questo compito ingrato molto tempo fa. Sono molto così, eh? Trix? Sì, sì. Molta strada, molti sacrifici sono scorsi sotto i nostri piedi. Più avanti tra il bosco di crocifissi. Bla bla bla bla bla bla. Benissimo. Perché qua giù, eccolo là, c'è un drop molto interessantissimo. Beh, e Adesso, adesso devo ricordarmi... Perfetto. Devo ricordarmi come si scende. Ecco qua. Yes, perfetto. Mm, se potevo fare peggio ci sono riuscito. Bene, allora, leggiamo queste cose. Anello di Morn. Numero 1 e tomo divino di Karim in Braille. Numero 2 Ok, cominciate a fare girare gli ingranaggi del vostro cervello. Ah, a me gli ingranaggi stanno girando da Mo, eh. <ride> potenzia i miracoli, ci sarà molto utile. Un anello deforme donato ai cavalieri di Karim, potenzia i miracoli. Morn serviva la dea Kaita prima di diventare apostolo dell'arcivescovo, insieme e si dedicarono la vita ad aiutare i bisognosi e i sofferenti. L'or, che ha poco a che fare con quello che succederà in questo gioco, a parte il fatto che qua è eh, disegnato, è rappresentato un grifone che aveva anche, eh, come ca... si chiamava, il tizio con la ma... mazzona. Tomo sacro di Karim, scritto in brai, contenente miracoli avanzati. portano a cantastorie per apprendere i miracoli di Karim avanzati. Nella via bianca è tradizione ascoltare attentamente le parole dei ciechi E i tomi in brai non sono una realtà. Ed ecco giustificato questa cosa di sono cieca, portami i tomi in brai, che sembrava tanto una cazzata, lo è. Come prima cosa entriamo di qua. E vediamo che sulla destra... Abbiamo un lucertolone, al momento non possiamo però raggiungerlo, il cancello è chiuso e sarà solo tra abbastanza tempo che lo raggiungeremo. Invece là in fondo c'è una veramente importante reliquia del passato di Lordran, un cavaliere nero, con uno spadone tra l'altro, quindi di quelli super mega cazzo... Continuiamo su questo che sarà un vicolo cieco ma è importante recuperare varie cose il set del mercenario è quello che abbiamo addosso mentre qua abbiamo le lame da mercenario che sarebbero state molto importanti qualora avessimo scelto una classe iniziale diversa per la nostra build finale e qui il carbone di Farron del carbone della legione dei non morti utilizzato per forgiare le armi dei guardiani dell'abisso una scoperta di valore, è un onore poterlo usare. Perfetto. Allora, infondimi sto cazzo subito, per favore. Ecco qua. Gemma affilata. Da C ad A. Raddoppia il bonus, praticamente. Allora, la prima mm. persona con cui voglio parlare è proprio Irina. Torniamo da lei. Le doniamo il tomo luminoso. Eh, fosforescente. Uh -huh. Eccola qua, oh campione della cenere. Allora diamo il tomo divino e diamo quello di Karim, non quello di Londor. Ora posso raccontarti di altri miracoli. Le storie dei miracoli possono essere piuttosto epiche. Sarà estremamente divertente. Epic! Hey, he, he slept like now. Eh? <ride> esatto. Miracolo insegnato da Morn, apostolo dell'arcivescovo, infatti. Letto di lui nel libro. Creato per donare ai morenti il tempo di dire addio ai propri cari. Le lacrime nascono per il conforto dei viventi più che per chi ci ha lasciato. E poi, forza. Crea un'onda d'urto. Questo miracolo, pur infliggendo danni, respinge i nemici, stordendoli. Questo lo prendiamo. Mm? Per mille anime. Mm? Eh? Mm? Beh, perfetto. Mm? Nel frattempo è andato via Grey Rat. È andata a cercare qualcosa per noi e tornerà tra un pochino. Vi sparo il primo Question Time della serata. Questa personaggia, guardate com'è vestita e ditemi a che, di che, a che squadra ti fa. Question Time. Appartiene alle sentinelle blu. Alle sentinelle eh, nere e blu. Sì, nero azzurro. Alla luna <ride> nero Alla luna oscura. Comunque, nei file hai indovinato, era la luna, ok? Sì, sì. Parliamole. Bene. Sei una fiamma assopita, vero? Io sono Sirris dei Regni della Penombra, in precedenza servitrice della divinità. Sapete quale? Abbiamo me sì. due un compito da svolgere ed è un compito solitario. Non abbiamo molto da guadagnare collaborando. Possa la luna benedire i tuoi viaggi. Chi era questa divinità? Non è un question time perché è abbastanza scontato a questo punto. Signora Peacock nello studio con la chiave inglese esattamente. 10 punti per eh, Ale d'oro. <ride> allora, eccoci qua. Siamo pronti a perire? Perché penso che periremo. Moriremo quando sì, finisce questa live. Perché sono particolarmente preso da questo combattimento. Sì, sì, ma vai tranquillo. Tanto io, io, io intrattenere fa parte del, proprio del mio essere. Più. Sì, eh, sì, sono sì. un animale da compagnia, lo sai. Oh. Vedi, ha funzionato Ale. Ah, non lo fai, va bene, ok. Anello della grande palude. Ecco il drop, regalino, ricavato dall'osso di una salamandra del fuoco, dai piromanti maledetti. Le salamandre sono considerate discendenti dei demoni, nati dalla fiamma del caos. E, attenzione, perché questo è un pezzo di lore che chiarisce niente po' di meno che qualcosa in Dark Souls 2. Perché le salamandre in Dark Souls 2 si trovavano in un'area molto iniziale. Le salamandre. salamandre. Ma scusami, ma il granchio ti ha droppato una salamandra? No, mi ha droppato un anello. Invece qua troviamo un set da fattucchiere e un tomo della piromanzia, che ovviamente daremo al nostro cornix. Gli incantesimi della grande palude sono stati tramandati dai maestri e discepoli. Senza maestro non possono esistere discepoli, ed è quello che ci dice lui ogni santissimo cazzo di giorno. Lo bravo Master Geolare, bravo. Anche tu unisciti e eh, ha detto abbasso il VR e adesso andremo a manifestare appena si potrà contro il VR e contro quelli che dicono beh perché giocare in VR è tutta un'altra cosa. Se non sei astigmatico tesoro mio. Sì, sono assolutamente d'accordo che <ride> insomma. Quindi stiamo rendendo l'elite, quindi già i videogiocatori che sono una nicchia, no? una nicchia ancora più nicchia. No, perché non era già. Ma anche detta minchia. Eh, no? Perché non era già abbastanza una tragedia essere un videogiocatore, no? Poi, essere un videogiocatore normale restringe questa nicchia, no? Essere un videogiocatore normale che può giocare con la VR ancora più piccola questa nicchia. E poi lamentatevi, no? Che siete da soli, non vi si incula nessuno. Ho finito. Bello questo, Rant, me l'ho dato in faccia. Lawrence Darabia, cosa ne dici? Lawrence Darabia, che bello. Bellissimo! Mm. Mamma mia! Andiamo eh, un tè nel deserto anche. Sì. Allora, eh, io adesso torno umano per affrontare queste due invasioni. Oh, finalmente, aspettavo solo questo. Esatto. Allora, vediamo dov'è l'invasione. Stando sempre attenti ah, al granchione. Ancora perché ah, ovviamente sì. respawnano, sì. Guardalo lì come si muove il Furtivo. Eccolo. Eccolo. Qua. Subito, è arrivato. Vi diamo un sacco di materiale per le clip no? e non clippa nessuno. Prova Master, prova a clippare con la tua carta carbone anni 30 e no, grattando sul monitor magari riesci a generare una clip al pari dei bannetti <susurra> cibernetici anni 70. Eh sì che si danneggia. <ride> mm. e, e che bene, che bella questa. Intanto quest'albero è... Questo albero è la salvavita. A prova di spell. E, e Ma cosa sta facendo? In realtà no. Io, no. guarda, vorrei tantissimo sfruttare questi granchioni. La chat domanda se sì. eh, anche le invasioni hanno un tratto di magia da poter usare come nel primo Dark Souls. Eh, mi sembra proprio di sì, in effetti. Ecco qua, è andato. Picca di Hazel e corona di Santos. Questa era uno delle due delle cinque <ride> arma preferita da Hazel, il dito giallo, una delle dita di Rosaria e stregone ramato. Quest'arma può fungere da bastone per le stregonerie. La polvere dorata che lo ricopre deriva da stregonerie perdute. Il dito okay. giallo è quello che ha problemi al fegato. Sì. eccolo qua, una corona nata imitazione di una creatura divina di Ulasil, terra di antiche stregonerie dorate, gemma di cristallo, attenzione a questo drop molto interessante, ovviamente proviene dalle lucertole, portata a Lotric dai saggi di cristallo, un nuovo player è entrato nella lobby, i saggi di cristallo. li incontreremo molto presto perfetto recuperiamo qua un drop molto importante il bastone da eretico dopodiché abbiamo praticamente fatto mm, siete curiosi no perché lo sapete ormai tutti ovviamente cosa sta per succedere intanto questo che è un percorso che io ho completamente perso durante la mia prima blind run eccolo qua in mezzo a tutte queste pergamene Parliamogli. Oh, che sorpresa. Non ricevo molte visite. Cosa ti serve? Questo è il mio studio. Se non hai bisogno di niente, torno ai miei libri. Chiediamo di apprendere delle stregonerie. Molto bene. Sono uno stregone e ho molto da insegnare. Però, quale campione non ricompensa i favori ricevuti? Di certo non sei quel genere d'uomo. Fammi la promessa: in cambio dei miei insegnenti, mi fornirai nuove conoscenze. Mi troverai, le troverai in forma di pergamene, ricche di stregonerie. Esattamente come i Tomi, promettiamo. Orbeck di Wienheim, patria delle stregonerie. Stroica. E si teletrasporta al santuario del legame del fuoco. E via tutti hanno questi poteri esatto. di andare dove cazzo vogliono ed ora ti interrompo per proseguire in questa zona che ci porterà di fronte a uno scontro impegnativo dai contro corriamo questo. contro esso un saggio di cristallo wow dove apparirà la prossima volta si teletrasporta la, la... eccolo è in bagno no dove? no oh. eccolo eh. adesso oh. e ora? ma oh, che bello ha la sfera di, di cristallo anche Io eccolo so. solo pochi danni questa volta e perché? c'ha un motivo Sì. Però... ecco Alberto Angela come... si ah, yeah. è cioè passato da Alberto Angela a Fantozzi nel giro di <ride> <ride> Hai l'accento svedese. Eccolo, è lui. È lui quello vero. Perché tira queste saccagnate viola. Le saccagnate. Le famose saccagnate viola. C'è cioè proprio... Sì, il... sì, sì. L'unione la... la... la... di From Software si sono messi lì in giapponese poi a un certo punto uno ha detto saccagnate oh, che dolore intenso e fortissimo sì, tra è arrivato di tutto addosso sì, sì, sì. tra l'altro non si vedeva proprio un cazzo morto. Sì, tra sì, l'altro sì, sì. eccolo là e via. lui esce subito bene tra l'altro il suo pugnale è assolutamente devastante come attacco. Ma perché gli giri intorno? Per prendere più danno? <ride> no, perché lui non è molto veloce a girarsi. Eh, ho visto. La prima cosa che ha fatto è che ha tirato una legna. Vabbè. Vediamo cosa riusciamo a fare. Ma dove è finito? Ah, è Con una full combo. Eccolo qua, questo è proprio quello che volevo fare. Guardate quanti danni, mille danni con una combo. Uh, uh, guarda che è andato praticamente. Praticamente sì, solo che adesso. È esatto. Eh, Questo via. è il problema. Il problema è che è in fase XN. No, il problema è, è che sono molti. Sì. È là in fondo a destra. Sinistra. Perfetto. Ora li abbiamo uccisi tutti tranne lui. E quello viola che si sta sparando da tutte le parti, benissimo. Esatto. Eccolo lì. Uno, due, tre, dai, ultimo, yes, andato. Molto bene. Molto bene. bene. Pulito, semplice, e dopo nel nostro bellissimo montaggio, ovviamente sarà first try, perché giustamente... Sempre così, <ride> sì, sì, sì. Anima del saggio di cristallo. Anima di un saggio di cristallo, corrotta, infusa con la forza. I due saggi di cristallo un tempo erano le guide spirituali degli anziani, del, anziani dell'archivio centrale, nell'RSA praticamente, finché uno di loro si alleò con la legione dei non morti. Ed è questo. Diamo il tomo della piromanzia a Cornix. Ah, ah, Cornix. eccolo qua. Uh, dai tom della piromanzia benissimo e vediamo cosa ci può insegnare allora palla di fuoco l'avevamo già la sfera di fuoco si dice che per imparare che imparare questo incantesimo porti a conoscere la fiamma più a fondo e a desiderarla ancora più intensamente la palla di fuoco esplosiva che non possiamo utilizzare 18 intelligenza Antica piromanzia riscoperta da Cornix grazie a noi. Questo incantesimo è particolarmente complesso perché richiede che la fiamma modifichi la propria natura. <ride> Parliamo con Greyrat, che nel frattempo è tornato sano e salvo per fortuna. Ci è voluto un po', ma ho trovato del bottino interessante. Vediamo. Utilizzata dai cavalieri del Gran Sacerdote Sullivan, spettri gelidi. Valle Boreale, che vagano per i Iritil. Uh, la lama larga sembra come consumata dagli insetti, e quindi leggera ma fragile. Orbeck Dvinheim ci causa problemi senza fine, si proclama signore di tutti i vacui, appena arrivato e già rompe il cazzo. Mm. Lascialo in vita e un giorno minaccerà il tuo trono. Quindi fuori. Immediatamente, esatto. O sarà la fine per tutti noi. La risolutezza distingue un vero sovrano. E invece noi lo faremo fuori, gli faremo eh. fare un'altra fine. Ottimo. Oh. Ragazzi, grazie di essere stati ancora con noi anche nella prima parte di questa live che è stata un po' altalenante, grazie a quello stupido di qua. Non vedo stupidi io. No, neanche io. C'è solo <ride> un muro. <ride> Ci bene. vediamo la prossima settimana salvo altre esplosioni e catastrofi. Sì beh, speriamo che insomma, direi che per quest'anno l'acqua ce la siamo tolta. Eh? Sì, sì, sì. Buonanotte, grazie per essere stati con noi e ci vediamo in altri Lidi.